Grazie Presidente, torno alla, alla discussione della proposta di adozione della variante legata alla, alla ridefinizione del perimetro dell'ambito di valorizzazione C8 via Casilina e stazione tuscolana del Vallo Ferroviario. Allora questa delibera è una delibera che nasce appunto a novembre del 2019 che è sottoposta all'attenzione dell'assemblea capitolina e poi del municipio e vorrei prima di tutto voglio ringraziare la Giunta e l'assessorato anche l'assessore Luca Montuori per aver eh, sottoposto questa, questa proposta all'assemblea capitolina perché io personalmente ritengo che sia assolutamente compatibile e conforme con quello che è la visione e il programma elettorale del Movimento 5 Stelle e eh, nel mio intervento spiegherò eh, per quale ragione eh, questo sia, eh, sia possibile. Allora, prima di tutto, la proposta è stata, come, come detto, approvata eh, la decisione di giunta il 29 novembre, e successivamente è stata sottoposta all'attenzione, oltre che delle commissioni eh, della Commissione Capitolina competente, anche del Municipio. E qui posso ricordare eh, in modo molto chiaro la, anche la partecipazione non solo ovviamente dell'assessorato dell ma anche del, del, degli organi municipali all'assemblea pubblica che eh, insieme ovviamente alla cittadinanza ha consentito di iniziare ad individuare quelli che sono le, i nodi fondamentali dal punto di vista di sviluppo attuativo della variante perché è evidente che noi qui stiamo ancora parlando per chi diciamo ci ascolta anche da casa e magari non conosce perfettamente le norme sull'urbanistica stiamo ancora parlando della variante ovviamente al piano regolatore stiamo soltanto ancora parlando di un'adozione non di un'approvazione e come sappiamo solo in una seconda fase Potranno poi essere presentate gli strumenti, eh, i, i progetti e quindi le proposte insomma, attuative all'interno delle quali poi potranno essere verificate e anche quelle saranno sottoposte, come previsto, insomma, dalla piano regolatore e dalla legge all'attenzione dell'Assemblea Capitolina, all'attenzione di tutti gli organi competenti e quindi in quella fase si potrà anche verificare sulla base di quanto astrattamente contenuto all'interno delle norme eh, del, delle norme tecniche d'attuazione in relazione anche ai singoli pesi eh, che vengono eh, sviluppati e declinati si potrà poi verificare se questi pesi saranno meno eh, compatibili e conformi con quello che è eh, dal punto di vista anche la visione eh, politica, il momento decisionale attuativo che sicuramente eh, non mancherà dal nostro punto di vista e non deve mancare il coinvolgimento non solo ovviamente degli organi elettivi, ma soprattutto anche del municipio di riferimento e della comunità territoriale. E Proprio su questo inizio diciamo, il mio intervento bisogna dare atto che su questa, su questa proposta c'è stato un grande lavoro da parte della cittadinanza che, eh, come sappiamo e come io credo tutti possano confermare il Movimento 5 Stelle non è a favore di eh, una ulteriore visione della città che possa continuamente diciamo, espandersi eh, orizzontalmente se vogliamo o invadere ulteriormente altri eh, territori se così la vogliamo eh, guardare che oggi sono magari preservati ma riuscire a rigenerare eh, delle porzioni di città che magari sono oggetto eh, di, di degrado ad esempio e da questo punto di vista non possiamo che non evidenziare che la porzione di territorio a cui oggi facciamo riferimento è stata spesso oggetto anche per stessa ammissione insomma nell'ambito delle commissioni ma anche dell'assemblea Pubbliche o ehm, anche di, di situazioni di, di, de, di degrado che sono state insomma, segnalate anche agli organi municipali competenti. Quindi eh, l'amministrazione penso che, se eh, impiega eh, nella sua autonomia eh, ogni azione utile, volta nell'ambito dell'interesse pubblico, che è ben specificato a mio avviso all'interno di tutta la cronostoria insomma, della, della delibera, eh, possa andare a rigenerare un tessuto. Eh, che ovviamente è già densificato eh, e quindi, di conseguenza, non possa che migliorare, sia volto diciamo, a migliorare la qualità della vita di chi eh, lo, lo, lo, lo abita o comunque che risiede o che comunque, magari per ragioni lavorative o di studio, insista all'interno di quel territorio. E quindi bisogna dare atto anche del lavoro che è stato fatto, Presidente, dai, eh, anche dai comitati, anche le osservazioni che sono pervenute eh, dal municipio sono frutto di un confronto e di un lavoro, pensate che anche, eh, le ricordo alcuni, ma non poi per le scudere altri, anche il comitato di quartiere di Villa Fiorelli che ha eh, diciamo, avviato addirittura un sondaggio sul territorio, un questionario per cercare di capire effettivamente quali fossero i fabbisogni della cittadinanza, quindi riuscire nell'ambito del processo di eh... Come dire, di, di mutamento di quello che è l'attuale che poi l'attuale mutamento insomma la delibera come è stato già spiegato ha come oggetto in modo sostanziale in particolare la ridefinizione di un perimetro un perimetro che era quello dello C8 estremamente esteso e quindi il, la riduzione di questo perimetro che acquisisce una nuova denominazione e consente come dire una più eh, veloce e sveltimento delle della sua, eh, degli interventi attuativi e, e sono stati appunto eh, individuati una serie di fabbisogni ne, ne, da parte delle... quindi va dato atto il primo la, la presenza appunto del, del, del verde pubblico con attrezzature collettive per lo sport e così via, altri interventi insomma, e altri fabbisogni che sono stati eh, individuati. Da questo punto di vista quindi noi che cosa abbiamo fatto? Prima di tutto il bisogna dare atto che il municipio ha raccolto e si è confrontato con la cittadinanza prima nell'assemblea pubblica e, dopodiché, ha raccolto tutte queste osservazioni all'interno dell'espressione di parere che è stata trasmessa poi ovviamente, quindi è pubblicata anche oramai su deliberazioni d'atti da questo punto di vista noi abbiamo anche come forza politica ritenuto opportuno eh, dare conto e dare una risposta concreta effettivamente a questi fabbisogni e fare in modo che questi fabbisogni, queste richieste di come si potrà sviluppare effettivamente questa porzione eh, di quartiere eh, debbano tenere conto quindi di quelle che sono le richieste della cittadinanza e poi questo successivamente diciamo, ne daremo, ne daremo conto quando illustreremo l'ordine del giorno, ma anche un'importante richiesta è stata, proprio per la fase, quindi progettuale o comunque attuativa è stata richiesta la massima partecipazione, era già scritto all'interno delle premesse della delibera, però anche secondo noi questo poteva non essere sufficiente e quindi abbiamo presentato un emendamento per vincolare e rafforzare. Quindi ovviamente c'è il regolamento del cinquantasette del duemilasei, che è stato anche in questa consigliatura modificato ed esteso a quegli strumenti informatici telematici ove necessario. E quindi rinforzare la, eh, il processo diciamo, partecipativo in tutte le fasi successive a quella dell'adozione della variante coinvolgendo la eh, cittadinanza. Quindi si tratta di un intervento, eh, Presidente, che è volto a rigenerare un, un tessuto e come primo punto eh, anche nel nostro ordine del giorno che poi dopo illustreremo con più calma eh, i primi due punti, il primo appunto riguarda la partecipazione della cittadinanza e il secondo la realizzazione di un intervento che sia per noi eco sostenibile e con un'alta ovviamente presenza di verde e volto al miglioramento della vivibilità dei luoghi e anche degli spazi pubblici. Insomma, Dobbiamo cercare il più possibile di fare rete, prima di tutto con gli organi decentrali, dobbiamo fare rete con chi vive quel territorio e quindi conosce anche meglio di chi è stato eletto alcuni fabbisogni e quindi riuscire nel perimetro insomma, che ci ha consentito come consiglieri comunali di migliorare anche le successive fasi attuative e quindi portare l'amministrazione effettivamente più vicina ai fabbisogni del territorio. Grazie.